Ciao a tutti! Il test per il setup dell'arco, per mettere a punto l'arco più di moda, più utilizzato, eh, più utilizzato da tutti è senz'altro il, il test delle spennate. Cioè, si tirano un tot di frecce impennate e poi si tirano. almeno altrettante spennate, eh, poi alla fine se ne tirerà una sola sbagliatissimo, si devono tirare se esi, tre frecce impennate e tre frecce, almeno tre frecce spennate, se no almeno quattro o cinque spennate per capire come funziona e, eh, e da lì eh, verificare, da lì ottenere certe informazioni. Allora mettiamo che le frecce impennate Vado in questa posizione. A che distanza dobbiamo tirare le frecce per fare il test delle frecce spennate? Io direi non più di 15 metri con l'arco nudo. Non più di 15 metri perché dobbiamo comunque verificare di avere una rosata decente, specialmente se non siamo eccezionalmente grandi e poi andiamo a verificare tiriamo le frecce spennate e andiamo a verificare dove si posizionano e si posizioneranno. Cioè, se si posiziona in alto, se si posiziona in alto, alziamo il punto di cocco. Se si posiziona in basso, abbassiamo il punto di cocco. Questo è il test più importante, dobbiamo verificare che il punto di cocco che la freccia non ruoti non ruoti sull'arco in questo modo o non in, que in quest'altro modo. Quindi dobbiamo verificare l'altezza del punto di incontro affinché le frecce spennate vadano in linea con il versario, in linea bersaglio. Nell'arco nudo, ma così anche negli archi tradizionali, negli archi lombò e archi istintivi, è di difficile, non è di facile interpretazione se le frecce, una volta messo a punto, il punto di coppia è appunto, le frecce spennate possono posizionarsi nel centro e abbiamo risolto i questi problemi. Oppure possono posizionarsi a destra o posizionarsi a sinistra. Ma questo non vuol dire, attenzione, non vuol dire che se sono a destra le frecce sono troppo morbide e se sono a, a sinistra le frecce sono troppo rigide. Andiamoci piano. Andiamoci piano, perché questo dipende molto dal, dalla nostra formazione, da come abbiamo configurato l'arco, da come è il nostro rilascio, da un sacco di altri fattori, quindi dobbiamo andarci molto ma molto caldo, quindi dobbiamo verificare bene, attenzione, ad esempio negli archi tradizionali dove abbiamo un bottone di pressione che smorza i nostri errori di rilascio e non abbiamo un rest, abbiamo solo il tappetino o l'appoggia freccia direttamente sulla finestra dell'arco, le cose possono andare esattamente al contrario, quindi possiamo avere frecce mobili a sinistra e frecce rigide a destra, quindi bisogna fare molta attenzione su questo punto. Dobbiamo vedere bene, volare bene le frecce spennate, dobbiamo vol vedere volare bene le frecce senza pelle. Se vediamo volare bene le frecce senza pelle, la, la freccia ha uno spine dinamico, attenzione, ha uno spine dinamico adeguato al nostro obiettivo. Quindi dobbiamo fare bene attenzione. È molto, più, è, molto più, eh, è molto più esaustivo il test della carta. E però ovviamente per ovvie ragioni il test della carta va fatto solamente se siamo in grado di essere dei bravi arcieri, cioè a 15 metri mettere sei frecce in un diametro di 20 cm, almeno, se non meglio. Quindi occhio alle spennate, il test delle spennate non è una scienza esatta, non è una scienza esatta. Bisogna fare attenzione a tantissimi fattori, quindi, occhio a tagliare le frecce. E poi ricordiamoci che nell'arco nudo è meglio avere una freccia leggermente morbida, è meglio avere una freccia leggermente morbida. Ricordatevi sempre che è meglio avere una freccia leggermente morbida. In ultimo, in ultimo oltre a, non tenere, a tenere in considerazione le teste delle spennate con molta saggezza, nel bottone di pressione va inserita la molla più morbida se non abbiamo inserito la molla più morbida non funziona non funziona il test delle spendate può essere completamente incongruente completamente quindi la molla del bottone deve essere la più morbida deve, a meno che non abbiate 50 libri se avete 50 libri vabbè ne possiamo parlare Ricordatevi che, ad esempio, nel, nella confezione del bottone Biter, all'interno c'è un fogliettino, leggetelo, leggete questo bugiardino perché è spiegato molto bene il perché si deve inserire la molla più morbida, ok? a meno che non abbiate veramente tante, tante, tante, tante, tante, tante, da 45 minuti. Sotto le 45 libbre ed obbligo inserire il, la molla più morbida, se no anche il test delle spennate va a farsi vedere. Per quanto riguarda invece gli archi tradizionali, possono anche fare il test delle spennate, però attenzione all'inversione, eh? attenzione che eh, se avete, se avete il, usate solamente il piatto della finestra, potrebbero invertirsi e quindi avere frecce morbide a sinistra, frecce spennate a sinistra, che vuol dire spine statico troppo morbido, o frecce rigide a destra. Quindi, occhio, attenzione. Quindi, vale sempre comunque la regola di vedere volare bene le frecce spennate. Ma questo accade solamente se abbiamo un buon rilascio, se abbiamo una buona forma di tiro, se siamo, abbiamo già acquisito fortemente la tecnica. Quindi, dobbiamo investire sulla tecnica, non investire sui test di messa a punto investire sempre sulla tecnica, ok? Procedete, buon lavoro!